Il valore dei dati è sicuramente vitale, direi, perché in base alla possibilità di avere dei dati e di estrarre da questi delle informazioni, noi basiamo sostanzialmente tutta la nostra offerta commerciale, quindi il nostro potere verso i nostri clienti, la nostra offerta, ma soprattutto riusciamo anche a gestire quello che è il nostro business, non solo esternamente ma anche internamente. I dati che noi utilizziamo maggiormente sono i dati dei nostri clienti, che sono sostanzialmente del mondo industriale, quindi dal mondo della mobilità al mondo produttivo, al mondo manutentivo, quindi tutto quello che riguarda eh, la produzione, manutenzione e eh, distribuzione di qualsiasi tipo di prodotto è possibile eh, diciamo, può essere tracciato sotto forma di dato questi dati devono essere opportunamente elaborati per estrarre dai dati delle informazioni che sono poi quelli che interessano a noi e soprattutto ai nostri clienti per poter fare il loro lavoro sono molto importanti soprattutto negli ultimi anni oggi e sicuramente a venire perché rappresentano l'indicatore di come le aziende stanno trasformandosi, stanno eh, seguendo quello che è eh, l'evoluzione eh, contemporanea e soprattutto riescono a essere efficaci ed efficienti sul mercato. Ci sono disponibili una buona quantità di dati, direi una, a volte anche esuberante quantità di dati. Sicuramente è importante fare eh, un'estrazione di dati eh, il più possibile opportuna per, ripeto, mh, trarre informazione dai dati. Quindi sicuramente il continuo affinamento della eh, sorgente di dati, e un miglioramento del trattamento dei dati stessi è fondamentale proprio per trarre quelle informazioni vitali per le imprese.